¡Gracias! Sí. Scusate per l'audio del video è venuto molto molto basso Quindi adesso alzate il volume al massimo Perché comunque riusciremo in qualche modo a farci sentire Piano piano Però si sente comunque qualcosina Quindi avvicinatelo anche all'orecchio Per capire la spiegazione Che volevamo darvi Perché la ripetiamo D'accordo? Ah! Vi vogliamo bene Vi vogliamo eh, eh, eh. Grazie per aver per eh, vi, vi, vi ringraziamo vi. per aver visto il video anche per, per aver supportato eh, eh. eh. Ciao. ciao. supportate la San Si yeah, yeah, yeah. It's this night is not further at least we are together. I know I'm not a and to come back home to play but to your dismay this isn't your day for the happy fun time has begun to fade what just we reanimate our corpses you abandoned or we're dismantled or mishandled but we won't be skipped and swayed trapped within these walls you let our souls